Durante uno scavo in Egitto, due archeologi trovano un papiro e, dopo averlo tradotto, scoprono l'ubicazione un di una piramide in mezzo al deserto e le istruzioni per trovare la stanza del tesoro. Una volta arrivati, entrano nella piramide e, seguendo le indicazioni scritte sul papiro, giungono in una grande stanza. In mezzo ad essa vi è un tavolo sul quale è appoggiata una tavoletta triangolare, costituita da vari rettangoli e solo quelli alla base presentano dei numeri. Sulla parete è inserita una tavoletta completa. Per accedere alla stanza del tesoro, devono completare la tavoletta sul tavolo e inserirla sopra l'altra nella parete. Come fanno ad arrivare al tesoro? Per completare la tavoletta sul tavolo, cercano di capire come è stata completata la tavoletta sulla parete e notano che il numero 5 è ottenuto come somma di 3 più 2, ovvero dei numeri che gli stanno alla base, oppure ancora come la differenza fra il numero in cima e il numero che gli sta accanto, quindi 11 meno 6. E ancora il 6 è ottenuto come la somma di 2 e 4, quindi i numeri che gli stanno alla base, oppure come differenza fra il numero in cima e il numero accanto, quindi 11 meno 5. Ed infine l'11 è ottenuto come somma dei numeri che gli stanno alla base, quindi 5 e 6. Vanno così a completare anche la tavoletta sul tavolo. Nel riquadro lilla vanno a inserire il numero ottenuto come somma dei numeri alla base, quindi 8 più 7 uguale 15. Nel riquadro blu vanno a inserire il numero dato dalla somma di 7 più 12, quindi 19. Ed infine... Nel riquadro arancione vanno a inserire il numero dato dalla somma dei numeri che gli stanno alla base, quindi 15 più 19 uguale 34. Hanno completato la tavoletta. E se non avessimo i numeri sarebbe sempre possibile completare la tavoletta? Certo che sì, vediamo come poter fare. Supponiamo di avere A, B e C nella prima riga allora nel riquadro lilla avremo A più B. Nel riquadro blu, invece, avremo B più C. Ed infine, nel riquadro arancione, avremo A più B più B più C, ovvero A più 2B più C. Adesso consideriamo, per esempio, una piramide in cui sono noti solo due valori della base e il valore in cima. Per poterla completare utilizzo la regola precedentemente esposta. Chiamo quindi B il numero mancante della base. Allora nel riquadro lilla avremo 11 più B, nel riquadro blu B più 13 ed infine in cima dovremo avere 11 più B più B più 13. Ma in cima il valore è già noto, pertanto la nostra espressione 11 più B più B più 13 deve essere uguale a 30. Allora, questo vuol dire che 2b è uguale a 30-11-13, meno, 11 meno 13, ovvero b è uguale a 30-11-13 meno, 11 meno 13 fratto 2, che fa 3. E se avessi una piramide a quattro piani, come posso completarla? Consideriamo la seguente piramide, con numeri alla base 13, 5, 2 e 11. Allora, nel riquadro lì avremo 13 più 5, ovvero 18. Nel riquadro arancione avremo 5 più 2, ovvero 7. Nel riquadro azzurro avremo 2 più 11, ovvero 13. Nel riquadro verde avremo 13 più 5 più 5 più 2, ovvero 25. Nel riquadro rosso avremo... 5 più 2 più 2 più 11, ovvero 20. Ed infine nel riquadro viola avremo 13 più 5 più 5 più 2 più 5 più 2 più 2 più, 2 più, 2 più 11, ovvero 45. Quindi abbiamo ottenuto che 45 si può scrivere come somma di numeri della base, ovvero 45 è uguale a 13 più 5 più 5 più 2 più 5 più 2 più 2 più, 2 più 11. Notiamo che il 5 e il 2 sono ripetuti per tre volte e li sottolineo. Pertanto 45 lo possiamo riscrivere come 13 più 5 per 3 più 2 per 3 più 11. Questo tipo di ragionamento lo possiamo applicare sia a piramidi più piccole che a piramidi sempre più grandi. In generale, quindi, se una piramide costituita da un unico piano, l'elemento in cima sarà dato semplicemente da 2 per 1 Se una piramide costituita da due piani, l'elemento in cima sarà dato da 2 per 1 più 3 per 1 Se una piramide costituita da tre piani, l'elemento in cima sarà dato da 3 per 1 più 2 per 2 più 4 per 1 E se ho, invece, una piramide costituita da quattro piani, come nel caso precedente, allora l'elemento in cima sarà dato da... 13 per 1, più 5 per 3, più 2 per 3, più 11 per 1 e ancora. Sono a piramide costituita da 5 piani. L'elemento in cima sarà dato da 3 per 1, più 2 per 4, più 4 per 6, più 5 per 4, più 7 per 1. I coefficienti colorati ottenuti precedentemente si possono scrivere in una tabella triangolare, in questo modo. In matematica questa disposizione si chiama triangolo di tartaglia, i cui elementi sono dati dalla somma di due termini successivi della riga precedente, tranne gli estremi che sono sempre fissi e uguali a 1. Infatti, se noi guardiamo la riga rossa, il 4 è dato dalla somma di 1 più 3, il 6 invece è dato dalla somma di 3 più 3 ed infine l'ultimo 4 è dato dalla somma di 3 più 1.